Ecco, 11.05. Bene, allora chi già si è connesso e ci sta ascoltando avrà capito che siamo in un contesto eh, non del tutto formale eh, ed è il contesto delle, delle nostre tavole ovali che sono nate per radunare storiche e storici attorno a un tavolo molto grande, appunto ovale, che abbiamo nella nostra sede di, via Santa Croce e che si è inevitabilmente dovuto trasferire online in, in questi mesi. L'invitata di oggi è Filomena Viviana Tagliaferri, noi ci siamo conosciuti quando ancora si poteva viaggiare liberamente all'Università del Maryland dove Viviana stava completando la sua Marie Curie Global e abbiamo scoperto interessi comuni e quindi l'idea di invitarla a Trento era partita quando si pensava di potersi vedere, ma ci vediamo, ci vediamo comunque. E la um, formula della nostra tavola ovale è questa, e facciamo una sorta di intervista, un botta e risposta tra me che farò le domande, io sono Claudio Ferlan, scusate per chi non mi conosce, e Viviana che darà le sue risposte, naturalmente domande legate alla, alla sua ricerca. Questo dovrebbe durare una mezz'oretta e poi apriremo eh, alle domande del pubblico che eh, saranno fatte via chat, quindi scrivetele le domande perché vedo che siete tutti già consapevoli del fatto che bisogna tenere spente le, le videocamere e anche i microfoni sia per questioni di connessione sia perché le liberatorie che i regolamenti sulla privacy ci chiedono, eh, sono stati firmati solo dalla relatrice e da, e, da noi che, e da me che coordino. quindi eh, le videocamere vanno tenute spente perché poi questa, questo seminario andrà anche sul nostro sito easy.fbk.eu e sul nostro canale YouTube. Bene, detto questo, voglio ringraziare sinceramente Enrico Valseriati, che è sempre molto disponibile a fare le, le, le regie e anche ad insegnare a farle, a, per esempio, a me, eh, quando tocca a me, quindi lo ringrazio. E di Viviana ho detto, ma per iniziare la nostra chiacchierata, Viviana, mi piacerebbe eh, partire da te. Noi cerchiamo con questa tavola ovale di trovare delle formule di comunicazione della storia che siano adatte a questi strumenti che ci sono dati di, di usare in questo tempo, quindi microfono, schermo, videocamera. E attraverso questi strumenti però cerchiamo di conoscerci, quello che di solito si fa prima del seminario o nella, nella pausa caffè. Raccontaci per cortesia un po' del tuo percorso di ricerca e anche del perché studi quello che studi. Allora, prima di tutto voglio ringraziare Claudio, uh, l'istituto, per avermi dato appunto questo spazio e, e quindi anche per avermi dato l'opportunità un po' di, eh, eh, di parlarvi di, eh, di quello che faccio e del motivo per cui lo faccio. Um, per farvi un po' comprendere quale sia il tipo di approccio che impiego nel mio uh, lavoro di ricerca storica, uh, vi illustro un po' il, qual è stato anche il mio percorso formativo. Um, allora, io, da, um, come ovviamente, ecco, nelle pause caffè uno si, un po si, si, si definisce e fa vedere un po' il suo... Uh, la, il suo label, uh, oltre a modernista, studioso del Mediterraneo, generalmente mi definisco uno storico culturale, uh, uno storico della mentalità, um, quindi in questo momento generalmente la mia attenzione di ricerca va al uh, modo in cui uh, appunto uh, la concezione del mondo che si può avere le, o diverse concezioni eh, del mondo che si possono avere in determinati periodi storici cambino appunto nel corso della longue durée. Quindi se il processo storico è percepito come un flusso e il mondo è percepito come qualcosa in fieri, ovviamente non in senso evoluzionistico ma proprio come un eh, movimento, possiamo notare che questo cambiamento generalmente questo, abbia tempi differenti, quindi ci sono momenti di accelerazione, ci sono momenti in cui questo cambiamento è più lento e più statico. Uh, a me interessano i momenti di uh, accelerazione, più che altro perché la cosa che mi ha sempre affascinato è proprio come una concezione profondamente radicata possa cambiare uh, la percezione generale degli appartenenti a un determinato gruppo culturale. Quindi, uh, proprio da questo punto di vista, le mie due esperienze, fonda le le esperienze fondanti del mio percorso come storico, la tesi di laurea Vecchio Ordinamento e eh, la tesi di dottorato. Uh, andavano un po' uh, in senso opposto ma vedevano quest questo tipo di problematica da due differenti mh, prospettive uh, la, la tesi di, di laurea era eh, appunto eh, come un cambiamento imposto dall'alto possa cambiare la percezione attraverso, eh, attraverso canali di diffusione più capillari ovvero eh, io ho studiato come eh, la stampa economica abbia influenzato la diffusione del credo protestante eh, nell'inghilterra nei primi venti anni del, del regno di Elisabetta II, quindi eh, dal 1560 al 1580 più o meno Mentre invece per la tesi di dottorato ho fatto un processo un po' inverso, non c'è un cambiamento imposto dall'alto, ma c'è la pratica della diversità eh, di eh, individui che per varie, a vario titolo viaggiano nel Mediterraneo tra la fine del 600 e l'inizio del 700 e come la loro, diciamo, eh, la loro pratica reale eh, di studi di ottomani, della diversità ottomana, eh, possa poi influenzare il pubblico di lettori, il pub più generale, quello delle, delle relazioni di viaggio eh, o quello degli avvisi, oppure anche insomma, non, non proprio a livello pubblico, ma anche a livello eh, appunto eh, la curia romana, gli appartenenti alla curia romana attraverso le, eh, le, le, le lettere eh, inviate dai missionari ai loro eh, superiori, quindi questo è stato un po' eh, il mio percorso di ricerca ed è questo quello che mi interessa andare a vedere. Bene, grazie, adesso ci conosciamo un po' meglio ed entriamo nel dettaglio del nostro seminario, della chiacchierata di oggi, ricordando il titolo, che è «Le città visibili, gruppi di stranieri e pratiche quotidiane nelle città portuali del Mediterraneo moderno». Vorrei concentrarmi su un concetto, quello di Mediterraneo, quindi la geografia della tua storia. Che cosa intendi per Mediterraneo e come lo studi il Mediterraneo, come si può studiare? Allora, eh, al, mh, per rispondere alla domanda su cosa sia il Mediterraneo partirei un po' dalla domanda che si fa a Fernand Brodel, cioè che la mediterranea? E Brodel risponde mille cose eh, insieme. Quindi, eh, secondo il padre stesso degli studi del Mediterraneo, il Mediterraneo è mille cose insieme. In realtà questa può sembrare una domanda retorica, può sembrare una, una domanda pedante, in realtà non lo è assolutamente, perché lo stesso Brodel fa un po'... Uh, come dicono a Roma la butta un po' in caciara uh, facendo, facendo infatti un passo indietro uh, possiamo vedere come uh, Fernand Brodel quando poi nel, nel 49 pubblica la Mediterranée e le Mont à all'époque di Philippe De, uh, in realtà um, non, non scrive soltanto come, come ben sapete tutti non scrive soltanto un il, su, il suo capolavoro storiografico in realtà la Mediterranée è uh, un'operazione culturale che nel momento stesso in cui studia il Mediterraneo, crea il Mediterraneo. Quindi c'è un aspetto diomiurgico molto forte dell'opera vera brodelliana, che non solo si riflette sulla difficoltà che poi avranno per 50 anni eh, moltissimi storici a confrontarsi con le tematiche brodelliane, ma anche eh, con il fatto che Brodel stesso definisce il perimetro, <coughs> entro cui si sviluppa questo tipo di eh, studio del Mediterraneo e soprattutto pone la questione centrale proprio degli studi del Mediterraneo, ovvero quello dell'unità concettuale dello spazio mediterraneo. Questa questione si può riassumere eh, sinteticamente con una domanda. Il Mediterraneo può essere considerato un'entità unica, una coené eh, culturale e geografica unica, oppure è impossibile ridurre le, eh, ad una tutte le componenti culturali che sono presenti nello spazio mediterraneo? Questa è la domanda che si pongono tutti gli studiosi da Brodell eh, in poi. E ovviamente noi non stiamo qui a ripercorrere tutto, perché non ci basterebbero dieci ore, tutti, eh, tu, tutti insomma, gli apporti che sono stati fatti a questo, eh, a questo, eh, a questo tema. Eh, più che altro la cosa che mi interessa eh, evidenziare è come all'interno di questo discorso si sia sviluppato, si sia parlato eh, di mediterranismo, di mediterraneanism, che è un concetto che ha coniato non uno storico ma un antropologo, eh, Michael Herzfeld, negli anni 80 del Novecento, eh, per cui Herzfeld eh, mette un po' in guardia e dice attenzione, eh, il mediterranismo è una pratica intellettuale pericolosa perché eh, riduce il Mediterraneo eh, ad un'unità geografica che oltre ad essere eh, del tutto arbitraria dal punto di vista metodologico è eh, soprattutto anche una presa, eh, una posi una presa di posizione eh, eh, che vede il Mediterraneo in maniera stereotipata eh, ed etnocentrica e che eh, in un certo senso ehm, giustifica la uh, subordinazione economica del Mediterraneo stesso rispetto al blocco Nord Europa, quindi si crea una contrapposizione. Uh, questo tipo di diciamo, uh, lettura del, del del, proprio dell'approccio metodologico allo studio del Mediterraneo, eh, questo tipo appunto di critica metodologica, ha un grandissimo impulso eh, sulla storiografia eh, del Mediterraneo che rifiorisce a partire dagli anni 2000 in poi, eh, attraverso soprattutto, eh, so, so, so, cominciando soprattutto con The Corrupting Sea, che è un libro che viene considerato da tutti gli studiosi del Mediterraneo come... Il libro che segna la rinascita degli studi del Mediterraneo, in cui tutta questa nuova storiografia inizia a indagare il Mediterraneo come un concetto non neutro. E volendo citare il mio professore, il mio tutor del, del dottorato, il professor Rolando Minuti, come il, il Mediterraneo inizia ad essere studiato come un problema storico complesso e non come un'unità uh, geografica unitaria. Ecco, un, ecco, a grandi linee. Uh, quindi il problema che ritorna, ovvero, eh, che ritorna sempre, ovvero quella dell'unitarietà, eh, eh, se il Mediterraneo sia una cosa o più cose, riducibilità o in realtà eh, spazio unitario, eh, in realtà trova la sua risposta in questa nuova stereografia, eh, con, eh, proprio si risponde come questa, questa cosa sia eh, la, la frammentarietà, e la, la connettività del Mediterraneo sono uh, intrinseche alla natura del Mediterraneo stesso e quindi sono irriducibili, quindi il Mediterraneo è uno spazio altamente compartimentale la cui in cui frammentazione e contatto si traducono in differenti micro, microecologie altamente interconnesse. Quindi, cosa dice poi alla fine eh, in, in, in, a grandi, a grandi eh, proprio eh, per, per sommi capi che eh, la cosa che in realtà crea questa unitarietà nello spazio eh, mediterraneo in realtà è eh, la storia condivisa nello spazio mediterraneo, ovvero i vari attori dello spazio marittimo e costiero potendo entrare facilmente in contatto condividono elementi ed, ev ed eventi della propria storia e rimangono soggetti alle stesse influenze geografiche e politiche quindi eh, All'interno di questo spazio di, di comunione storica le, eh, le culture si influenzano, eh, rinegoziano continuamente le, i propri confini e le proprie identità ed il punto cruciale che moltissimi eh, storici stanno cominciando a, a, ad enfatizzare non è tanto che sono soggetti a dinamiche economiche simili ma che sono soggetti a differenti eh, autorità politiche ed è questo, cioè la differente autorità politica che eh, regola lo spazio un determinato spazio mediterraneo in un determinato periodo storico, a definire, a, um, diciamo, a determinare se in un certo momento storico prevalga la tendenza all'unità del, delle, delle, delle, delle culture mediterranee oppure alla frammentazione, all'opposizione e al contrasto. Eh, grazie, che quello che ci hai raccontato sul mare ci fa anche capire come sia importante... Ehm... L'approccio alle altre scienze, all'antropologia, alla geografia per definire un mare che eh, proprio anche nella sua natura liquida è chiaramente non, non facilmente, l'hai detto tu, hai parlato di complessità, non così semplice da, da definire. Ma proviamo un po' a, ad uscire ora da, dal mare Mediterraneo, perché nella tua ricerca il tuo obiettivo è quello di studiare non solo il mare ma anche delle città che su questo mare si affacciano. Eh, tu le hai definite nel titolo che ci hai proposto eh, città visibili, ci puoi dire perché città visibili? Ah, sì, allora prima di tutto questa è una cosa mia particolare soprattutto nei miei interventi uh, come relatrice o anche nelle mie, uh, ne, ne, ne, negli eventi che io stessa ho organizzato in cui hanno parlato altre persone, mi piace molto giocare uh, con i titoli dei libri che amo, oppure insomma un po' per antitesi, ecco Città Visibili ovviamente uh, mi sono ispirata a Calvino, perché? Perché per me questa antitesi delle città invisibili con le città visibili racchiude esattamente i due punti del, a cui io sono arrivata alla fine del mio percorso uh, del mio progetto Marie Curie, ovvero lo spazio urbano come spazio di ricerca e la visibilità come elemento da cercare, la visibilità come forma che esprime l'identità nel, nel, nel, nel palcoscenico della città. Uh, quindi... Uh, quello che io ho voluto fare eh, è stato confrontare diversi spazi urbani per capire come determinati tipi di, eh, di elementi che sono comuni allo spazio mediterraneo vengano diversamente eh, interpretati in base all'autorità politica che gestisce lo spazio urbano specifico. Eh, ovviamente la, la, porre l'accento della, della propria analisi. Eh, por, sulla città, non è una cosa che ovviamente non me la sono inventata io di certo, eh, è una cosa ad esempio che è, è stata inaugurata per lo spazio mediterraneo eh, da Cohen nel 71, quando lui ha iniziato a parlare di trailing diasporas, eh, invece per me la, la città è importante perché ha eh, esattamente, eh, riproduce in piccolo le caratteristiche tipiche dello spazio mediterraneo, ovvero gli scali mediterranei sono al tempo stesso simili e eh, diversi, Ovve, sono connessi ma al tempo stesso sono separati. Il tratto che li unisce è ovviamente una elevata interconnettività, per lo spazio mediterraneo possiamo parlare di eh, un pluralismo simile, ovvero ci sono gli stessi gruppi che più o meno si muovono nello spazio mediterraneo, gli ebrei, i eh, polentini e i levantini, gli armeni, i greci, quindi più o meno ritroviamo le stesse, le stesse comunità, Uh, e uh, ovviamente questa interconnettività uh, garantisce loro anche una sorta di storia condivisa. Quindi questo, quest, quest, uh, queste, questo, questi elementi sono in comune e uh, determinano una similarità, similarità tangibile di queste città. D'altro canto ovviamente questa similarità non può annullare le loro specificità. Ciascuno Stato influenza... Uh, in maniera cruciale, il modo in cui individui uh, costruiscono relazioni uh, con la diversità e in cui poi gli individui stessi uh, esprimono uh, la loro uh, identità uh, culturale. Mm, quindi il mio interesse, menendo, uh, mettendo a paragone questi, questi diversi spazi, è proprio vedere come l'elemento eh, politico interpreti i, diversamente la diversità, scusate il, il gioco di parole, eh, come gli stranieri reagiscano eh, all'input che viene eh, dall'alto. Eh, il fatto che le città siano spazi circoscritti ovviamente eh, facilita di molto il lavoro, perché eh, troviamo concentrati diversi gruppi che generalmente sono sparsi in tutto, eh, nelle varie zone del mare Nostrum, e quindi la città diviene una sorta di ricettacolo delle, delle esperienze delle, culturali della regione che venendo ad essere concentrate tutte insieme amplifica il significato stesso, de, spesso eh, ehm, queste esperienze appunto eh, proprio perché concentrate eh, si amplificano e si moltiplicano attraverso il eh, contatto. Mm, le città portuali mediterranee come eh, Annotato, hanno notato la, moltissima storiografia, non, sono, non possono definirsi né multiculturali né eh, cosmopolite. Le città eh, del Mediterraneo di epoca moderna sono città plurali dove Laddove questo, questo significa che le comunità vivono le une vicino alle altre, eh, mantenendo il loro carattere specifico ed entrando in un sistema che li riconosce come diverse e in moltissime zone, soprattutto nell'impero ottomano, la riconoscibilità del, del, del confine eh, tra una comunità e l'altra è essenziale per capire dove eh, comincia la negoziazione eh, tra, tra di esse e la negoziazione con lo eh, Stato. Eh, ovviamente la visibilità è essenziale, eh, proprio perché è la visibilità che garantisce eh, il riconoscimento stesso della eh, comunità, anche, negli, anche di fronte all'autorità eh, statale. Dunque, mare, città, comunità che queste città abitano. <coughs> e, ci sono donne, ci sono uomini costituiscono e formano questa comunità. Donne e uomini che vivono nelle città portuali, che si bagnano nel, nel Mar Mediterraneo, che navigano, oppure no, ma che comunque vivono attorno, attorno a questo mare. E dal tuo titolo comprendiamo che tu, nella tua ricerca, vuoi dare voce agli stranieri e alla quotidianità in questo, in questo particolare contesto che ci, hai che ci hai descritto. Come lo puoi fare? Attraverso quali fonti? Prima domanda. e Seconda domanda. Quali sono i tratti della quotidianità che hai privilegiato? Perché naturalmente è difficile cercare di coglierli tutti. Sì, uh, il mio punto di partenza è esattamente, proprio questo, ovvero uh, le pratiche materiali nella vita quotidiana, perché io ho deciso uh, di uh, indagare l'identità uh, come modo di fare le cose nella vita quotidiana. Uh, ovviamente uh, rispetto a, a, agli stranieri. Uh, questo modo di fare le cose ovviamente ha influenzato, oscilla un po' tra due poli, che, uh, che sono il desiderio di mantenere le pratiche del luogo di origine e eh, una, anche un desiderio di acculturazione, di essere riconosciuti uh, soprattutto nel caso in cui il, le pratiche del luogo di arrivo vengano considerate uh, uh, più uh, con uno status più elevato, quindi uh, attraverso, uh, questi, uh, questi, tra, questi, tra questi due estremi cioè, ci sono tutte, ci, si declinano tutta una serie di comportamenti degli stranieri in epoca moderna uh, che uh, fa, fa sì che gli individui uh, si uh, posizionino uh, in relazione ad altri individui uh, riconoscendoli uh, simili o differenti in base al modo in cui si fanno le cose nella vita quotidiana. Um, questo tipo di impostazione eh, che ha avuto eh, Daniel Roche per me eh, come eh, principale eh, come uno dei suoi massimi eh, esponenti, è proprio la, la mia idea è proprio questa, proprio riprendendola dalle parole di Roche, questa cosa, eh, questo tipo di approccio all'identità all non è un modo per folclorizzare il sapere storico, più che altro è un modo per ricostruire, eh, rimaterializzare i principi della nostra conoscenza, proprio partendo da un diverso approccio con il mondo. E detto francamente, proprio eh, tornando alla questione delle fonti, e per uno storico dell'epoca moderna diciamo che è un facilitatore cercare di eh, vedere l'identità attraverso, attraverso pratiche materiali. Ovviamente è più facile trovare nelle fonti eh, accenni al modo in cui eh, gli stranieri vivano e non più che altro delle, de, de, dei, eh, delle riflessioni eh, sul, sulla, sulla propria identità fatte appunto, da parte di questi eh, stranieri eh, stessi. Uh, queste descrizioni sulla, sulla materialità uh, si trovano sparse nelle fonti d'archivio sicuramente ma uh, quello che io ho scelto come, mio, uh, uh, come mia fonte di partenza sono uh, le, uh, le relazioni di viaggio, quindi la letteratura di viaggio uh, di epoca uh, moderna che è stata fortemente criticata uh, negli studi culturali, uh, l'utilizzo della letteratura di viaggio proprio perché uh, da Said in poi, quindi da Orientalism in poi, uh, non viene considerata, uh, viene considerata uh, volta a costruire un po' un discorso egemonico, invece io considero che per il mio periodo non si possa parlare di un approccio di questo tipo, uh, a, a, dei viaggiatori rispetto ai luoghi uh, visitati, come poi vabbè, gran parte della letteratura che poi si è occupata di, epoca, di letteratura di viaggio in questo periodo ha rilevato mh, la letteratura di viaggio di epoca moderna, in realtà, soprattutto per il periodo tra fine 600 e inizio 700, eh, inizia a rivestire un ruolo importante proprio per, eh, per il desiderio stesso dei viaggiatori di descrivere solo quello che vedono. Ovviamente questa... È un, un desiderio uh, più che altro del viaggiatore, ovviamente non è, questi, queste relazioni non sono assolutamente uh, esenti da stereotipi, eccetera, eccetera. Però in realtà il viaggiatore tenta realmente di leggere la città, tenta di uh, costruire uh, uno, di, di, di rendere l'idea di questo spazio altamente plurale, uh, questa lo viaggiatore stesso si aspetta di trovare la rappresentazione del mondo nella città, il cosmos, nella uh, polis um, e uh, quindi c'è proprio un'attenzione particolare proprio a descrivere minutamente tutti questi aspetti all'interno della loro uh, narrazione. Ovviamente utilizzo anche uh, documenti d'archivio in cui poi è più facile trovare altri tipi di uh, sono sicuramente meno descrittive, ma possiamo anche trovare eh, atteggiamenti che divergono, ad esempio i verbali dell'inquisizione um, per Malta e gli, gli avvisi che vengono da Malta, perché io ho studiato Malta, eh, Livorno, eh, eh, Marsiglia e Smirne. Quindi eh, la letteratura di viaggio è un po' il punto di partenza e poi eh, ci sono anche eh, documenti d'archivio che sono meno descrittivi, eh, sfortunatamente a volte sono anche abbastanza avari di questo tipo di informazione, però a volte ci aprono davvero finestre, lo eh, sapete benissimo, su, su, del tutto inaspettate. Quanto alle pratiche materiali che io ho scelto, per la mia Marie Curie io avevo scelto eh, tre, tre identity markers, ovvero il cibo, ehm, il modo di vestirsi e eh, il vestiario quindi, e eh, le pratiche linguistiche. Um, e muovendomi con questi tre identity markers, appunto, volevo vedere come, eh, non esattamente come mangiassero gli stranieri a Marsiglia, ma più che altro come gli stranieri utilizzassero il cibo per eh, marcare la propria appartenenza identitaria. Grazie. Abbiamo ancora qualche minuto per uh, l'ultima domanda, siamo bravissimi con i tempi, tu sei bravissima con i tempi. E... Ti chiederei eh, di raccontarci delle storie, magari di accompagnarci per una visita virtuale, come quella di Dentrento, a qualche città visibile, magari cercando anche di aiutarci a comprendere colori, sapori. Ieri con l'amico e collega Massimo Rospocle parlavamo della storia degli odori. Insomma, qualche esempio della materialità cittadina visibile, che, frase un po' strana, che, che tu stai studiando. Allora, sì... Um... Grazie, perché vabbè, questa è la, la parte più interessante per tutto, di, tutto, di tutto quello che io faccio, ovvero entrare un po' nel, nelle strade, nelle, nelle case, o almeno tentare di entrare, perché ovviamente uh, è sempre un nostro, uh, sono nost delle nostre interpretazioni. Sono, uh, allora... Uh, quello che volevo, uh, di cui volevo parlarvi oggi è un po' il confronto tra due città, anche per, farvi, uh, per, per illustrarvi un po' come io cerco di uh, lavorare, ovvero come questa visibilità viene influenzata appunto dal, dalla, uh, dallo stato in cui si inserisce una, da, un determina, una determinata realtà urbana. Allora, uh, partiamo da Smirne. Uh, prima di tutto uh, queste due città, perché? Perché prima, vabbè, sono il mio, i miei due primi amori della, della mia ricerca, Smirne e uh, Valletta. E eh, soprattutto perché la comparazione tra questi spazi, che sono molto diversi dal punto di vista politico, dà un po' eh, l'idea di come eh, il modo in cui gli stranieri vivono in uno spazio urbano venga appunto influenzato dall'amministrazione dall eh, statale. Partiamo da Smirne. Uh, Smirne è un posto affascinantissimo per coloro che arrivano dall'Europa. Uh, perché? Perché in realtà la, la prima cosa che dicono tutti gli europei che arrivano a Smirne è che a Smirne si può realmente vivere come in Europa. Um, questa non è soltanto una, una, una, una cosa che si dice in realtà è proprio una percezione che hanno gli europei eh, ritorna moltissime volte anche eh, nei documenti d'archivio e può essere un po' eh, riassunta da quello che eh, scrive eh, Joseph Pitton de Tournefort che è un viaggiatore francese eh, che passa a Smirne all'inizio del Settecento quando scrive, e qui voglio citare perché in realtà è un pezzo molto, eh, molto per me molto interessante. Um, quando siamo in questa strada, cioè nella via dei Franchi, che è il lungomare di Smirne, pare di stare nella cristianità. Qui si parla solo italiano, francese, inglese e olandese tutti si tolgono il cappello quando devono rendere omaggio ad un'altra persona, si possono vedere cappuccini, gesuiti e riformati che possono cantare pubblicamente nelle chiese e vi svolgono il servizio divino senza essere assolutamente disturbati, le taverne qui sono aperte a tutte le ore, giorno e notte. Perché questo passaggio per me è importante? Uh, è un po' la bandiera di quello che io faccio, perché identifica come elementi cruciali della europeità proprio quello che io avevo scelto come identity markers della mia marichioria, ovvero vestire i vesti, vestiti. Quindi uh, tutti si tolgono il cappello: elementi, il cappello è un elemento fondamentale uh, uh, di europeità che si contrappone al turbante, uh, che è elemento di, uh, appunto di essere un musulmano. Uh, poi, uh, quindi il vestire. Il, la, il, il poter parlare la propria lingua materna senza problemi ed essere compresi, eh, non soltanto essere compresi ma vivere, vivere parlando la propria lingua materna eh, in una città ottomana e poter mangiare e bere in taverne sempre aperte. In altre parole Smirne sembra familiare a Piton de Tuone perché qui le cose possono essere fatte come si fanno in Europa. Questa cosa viene notata da tutti i viaggiatori eh, europei, eh, Antoine Galland, per esempio, eh, parlando della nazione inglese, Antoine Galland è il primo traduttore europeo delle mille e una notte che si trova a Smirne eh, in diverse occasioni alla fine del 600, eh, nota proprio pro che come eh, la nazione inglese abbia, eh, tra, tra, tra i membri della nazione inglese ci siano appunto tre tavernieri, mentre invece la nazione francese abbia diversi eh, sarti quindi eh, a questo punto un po' gli inglesi e beoni e i francesi fashion, insomma, veramente un po, un po' triste come, come, come battuta, quindi meglio. Eh, e, però in realtà ecco, i francesi che avevano la, la moda francese già andava molto appunto di moda eh, anche tra gli altri europei e eh, l'importanza del, del, del bere per eh, gli eh, inglesi. Um, se la necessità comunque di vestirsi eh, come degli europei era rinforzata anche dalla proibizione ottomana per gli stranieri di vestirsi alla maniera dei turchi cioè eh, lo stato ottomano proibiva agli stranieri di vestirsi eh, doveva essere garantita la visibilità eh, è altrettanto interessante notare la facilità con cui l'alcol sia accessibile ai franchi eh, a sbirne um, è stato rilevato dalla storiografia recente come in realtà anche i musulmani consumassero alcol, però Galland per esempio nella sua relazione descrive anche le altre, attitudini, le altre abitudini eh, alcoliche degli altri, eh, dei, dei vari gruppi che sono presenti a Smirne. Parlando degli inglesi, quindi <ride> torniamo agli inglesi, eh, Galland nota come... Eh, sono così abituati a bere birra che non solo la importano dall'Inghilterra, ma hanno provato anche a produrla a smirne, purtroppo non, si è uscita, non, non, non, non ha avuto un risultato così eh, eccellente, Galland eh, considera che questo sia dovuto alla, alla scarsa qualità dell'acqua eh, che c'è eh, in Asia Minore, eh, però insomma testimonia non solo una volontà di eh, mantenere, eh, mantenere le proprie abitudini alcoliche, ma anche a anche un, questo, questo movimento di beni che va dalla madrepatria a Smirne proprio per garantire questa, uh, questo mantenimento delle proprie abitudini. Parlando poi ovviamente dei sudditi ottomani, uh, Galan non parla del fatto che i musulmani bevano, però parla del fatto che uh, sudditi ottomani non musulmani abbiano delle loro abitudini rispetto al, all'alcol. Parte dai Greci, eh, Galland che hanno questa abitudine di, eh, di farsi, eh, namiso, eh, farsi eh, un mezzo, ovvero di mescolare metà parte di acquavite e metà eh, parte di acqua, che è una cosa che si fa ancora adesso in Grecia, e sottolinea come gli ebrei consumino del vino che non è, eh, non è eh, prodotto, come gli ebrei producano il loro vino sulle coste eh, dell'Asia Minore, perché non, possono, non vogliono bere il, cibo, il vino prodotto dai cristiani, quindi eh, hanno il loro vino kosher. Eh, Quello che io qui voglio dire, un po', eh, tirando un po' le somme di, tutta, di tutte queste questi piccoli sprazzi di, eh, di, vita, di vita alcolica di Smirne, è che eh, in realtà eh, al di là delle, delle divisioni eh, religiose, il, la, grande, eh, la, grande, la grande cesura tra gli abitanti di Smirne non turchi, eh, in realtà avviene lungo quella che Galland chiama eh, la, la, la divisione tra autoctoni e non autoctoni, ovvero gli autoctoni sono tutti sudi di ottomani non, eh, non turchi. Uh, ovvero secondo Galán sono uh, gli ebrei, gli armeni, i qualche arabo e i greci. Um, uh, rispetto a questa, a, a questa divisione, uh, gli uh, ebrei, uh, scusate, uh, questi, gli autoctoni in realtà si conformano uh, alla vita uh, quotidiana uh, che è proprio anche dei turchi, quindi in realtà hanno uh, i sudditi ottomani. Uh, condividono la stessa, uh, la stessa, uh, st le stesse pratiche materiali, al di là delle divisioni religiose e al di là della necessità di essere riconoscibili dal loro turbante, uh, perché uh, ovviamente, in base al turban, colore del turbante, i sudditi ottomani sono riconosciuti come ebrei, uh, armeni, uh, greci o uh, turchi. Per gli europei, invece, c'è un mantenimento più. Uh, Sostanziale delle proprie, delle proprie, eh, delle proprie, della propria quotidianità, della propria quotidianità europea. Ecco. Uh, anche se in realtà l'ibridizzazione li, eh, avviene più che altro eh, lungo eh, un, eh, lungo un altro tipo di come eh, di, di, di, posso dire? Uh, L'ibridizzazione per gli, gli, gli europei prende la forma di levantinizzazione, ovvero soprattutto attraverso i matrimoni misti inizia ad esserci una differente percezione della diversità religiosa. Ma a livello proprio di uh, pratiche quotidiane, diciamo che gli, gli europei mantengono la loro europeità. Uh, scusate se mi sono dilungata così tanto. Uh, due parole velocemente su Malta, a Malta invece la situazione è completamente differente, perché? Perché uh, a Malta c'è una tendenza all'ibridizzazione molto forte all'interno della società maltese, uh, che coinvolge soprattutto uh, la classe lavorativa dei, dei, degli stranieri che si spostano a Malta. Uh, a Malta l'immigrazione non viene fatta su base... Eh, su base mh, Uh, diasporica, non ci sono gruppi diasporici di riferimento. A Malta arrivano uh, molti, moltissimi uh, stranieri, uh, quasi tutti uh, uomini, che si sposano nella città per lavorare, a Valletta per lavorare nel Gran Porto e che uh, possono diventare maltesi, sudditi maltesi, possono diventare sudditi maltesi uh, soltanto sposando una maltese. quindi è estremamente facile essere assorbiti all'interno della società maltese. Mm, anche se poi questa società in realtà è molto più ibrida di quello, ovviamente assorbendo continuamente eh, stranieri, eh, la stessa società maltese non è più maltese, è uno spazio est estremamente ibridizzato. Um, al di fuori di, di questa ibridizzazione eh, restano i due estremi della, del della scala sociale, la classe sì. dirigente maltese, che sono i cavalieri di San Giovanni, e gli schiavi. I cavalieri di San Giovanni infatti restano estremamente eh, legati alle, eh, al modo di vestire, al modo di parlare, al modo di mangiare del, della, loro, eh, della loro nazione di origine, della loro lingua di origine, sono divisi in lingue perché sono eh, vari spazi geografici europei, rimangono estremamente legati al loro modo di eh, vivere. La stessa cosa vale per gli schiavi, ovviamente in una maniera differente, perché gli schiavi comunque devono rimanere riconoscibili all'interno dello spazio urbano. Però, nonostante ciò, i maltesi, c'è da dire questa cosa, che i maltesi parlando l'arabo si mescolano attivamente con gli schiavi. Ci sono moltissimi schiavi che hanno amanti eh, maltesi, eh, ci sono moltissime donne eh, schiave che hanno figli con maltesi, che poi nascono liberi, perché eh, la classe degli schiavi a Malta non si eh, autoreproduce, i, i figli degli schiavi sono liberi e eh, soprattutto influenza anche alcuni eh, aspetti dell'alimentazione maltese, perché gli schiavi possono cucinare, uno, delle, uno dei lavori che facevano appunto gli schiavi per eh, mettere da parte qualche soldo per pagarsi eh, la francazione era quello di vendere cibo, eh, cibo per strada e eh, una delle cose che fanno è proprio cucinare i loro cibi e poi venderli, Quindi, eh, per me è una, un affascinante anche eh, eh, esempio di penetrazione culturale inversa che avviene appunto nello spazio maltese. Ecco. Scusate <ride> se mi sono dilungata troppo. Ma no, affatto. grazie mille Viviana. Allora eh, chiudiamo qui la, la, chiacchi la chiacchierata guidata dalle, dalle mie domande. Come ho già scritto in chat, adesso possiamo anche aprire alle, alle domande del pubblico. Eh, abbiamo fatto un percorso, no? siamo partiti dal mare, abbiamo, ci hai raccontato delle città, delle comunità che queste città abitano, della loro quotidianità e ci hai portato degli esempi. Quindi gli elementi di curiosità sicuramente ci sono. Per dare il tempo a, a chi vuole intrattenerci con le sue domande, no, non serve dare il tempo perché c'è già, già la prima domanda che io leggo. Ti si chiede di approfondire, Umberto Signori, il rapporto che a livello locale lega le pratiche culturali e materiali alle definizioni delle gerarchie sociali. E fai complimenti per l'efficacia della tua presentazione ai quali mi unisco. Oh mio Dio. Mm. Allora, grazie mille. La domanda che è anche abbastanza complessa, potrebbe approfondire il rapporto a livello locale. No, le di allora, per me, allora, questa, questa è una domanda veramente complessa e complicatissima a cui non credo di poter dare una risposta eh, univoca. Penso che questa eh, una delle. delle, delle eh, a livello, eh, dipende molto dal, dal, dal, dal livello appunto, dal, dal, dal luogo in cui, di, di cui parliamo. Um, le, eh, eh, ovviamente eh, dipende anche da che gerarchia sociale, se si parla di gerarchia all'interno dello spazio urbano, se si parla di gerarchia all'interno della, della, della, della comunità stessa. Eh, Ovviamente moltissime eh, pratiche materiali sono fatte per essere viste e sono fatte per, anche in base allo status che eh, esse rivestono nell'universo appunto eh, mentale eh, de de della comunità che le pratica. Eh, alcune eh, pratiche culturali sono più eh, legate alla definizione della gerarchia sociale, eh, come ad esempio eh, la costruzione dei palazzi quello che appunto viene indicato come status full um, penso che sia una domanda estremamente complicata non lo so se, se c'è qualcosa di un po' più specifico comunque ecco eh, dipende molto da quello che, si, che viene fatto uh, il modo di vestire per esempio uh, colloca esattamente le persone all'interno di uh, uno spazio gerarchico uh, il modo in cui si, si è presenti all'interno di de una festa nazionale, per esempio a Venezia. Eh, si è stato studiato moltissimo l'importanza delle confraternite e l'importanza di quello che si fa durante, eh, durante l'anno per la confraternita e che è visibile per collocare la persona che lo fa all'interno di una gerarchia comunitaria. Eh, dipende molto, ecco. Non so se ho risposto a quella domanda, ma eh, mi ha messo un po' in difficoltà. E quello anche il ruolo delle domande, no? di ap <ride> aprire nuove vie di pensiero. Seconda domanda è di Antonio Trampus, eh, interessante la presentazione. In che modo la ricerca tiene conto delle modificazioni dello spazio urbano e dell'influenza che hanno sulla società delle città portuali del, Mediterra Porto del Mediterraneo? Uh, le modificazioni dello spazio urbano dal punto di vista uh, architettonico dal punto di vista um, da che punto di vista? Ah, ok, dal sì. punto di vista, uh, punto di vista architettonico mi dispiace ma non ho fatto non ho, non ho preso assolutamente in considerazione e mi rendo conto che questo sia un limite infatti uh, la mia intenzione attualmente, cioè quello che sto facendo adesso visto che uh, la mia marichioria è finita è proprio quella di, uh, di proporre un IRC ed avere una persona all'interno dell'IRC che faccia questo, perché eh, non sono una studiosa, non, non ho mai affrontato ecco, l'aspetto architettonico delle città che ho studiato, ovviamente con, si considera il fatto che eh, si creino alcuni spazi nuovi, vengano aggiunti, mh, per esempio Valletta o anche Smirne hanno uno sviluppo urbano Valletta uh, un po' più organizzato, Smirne un po' più disorganizzato, ecco. um, non c'è un piano urbanistico reale eh, a, a Smirne uh, però non ho mai realmente analizzato questa cosa e mi piacerebbe farlo, infatti spero di poterlo fare spero che mi tenga data la possibilità di continuare insomma questo progetto con l'Unirsi ed era proprio, questa una cosa che io ho sentito che mancava evidentemente. quindi avere anche una, una un apporto ecco dal punto di vista architettonico. Quindi anche la necessità di, di creare un'equipe per andare sì. avanti a studiare? Questa, questo tipo di ricerca, una delle cose che ho capito con la mia marichioria è proprio il limite. Uh, ero Io ero molto, come molti, credo, molti di noi uh, abbiano fatto, uh, ero molto, vorrei dire, naif a pensare che eh, potesse essere un lavoro del genere non può essere fatto da soli anche per quattro città era veramente tanto e, vabbè a parte covid a parte eh, io sono ancora lavorando su quello che avrei dovuto fare in tre anni e ovviamente tre anni non erano sufficienti per una sola persona ho avuto anche bisogno di assumere degli assistant researcher, quindi eh, sì c'è bisogno di un'equipe. Questo è un lavoro molto vasto. Ci sono delle cose che ecco, non si può essere esperti di tutto, e, francamente, ecco, l'aspetto architettonico è una cosa che è sempre mancata all'interno della mia ricerca, e questa non va, be non va bene <ride> quando si parla delle città. Ora ci sono altre domande che provengono da un acronimo che non sono in grado di, di scegliere. Molto bene. <ride> C'è chi è, è? Vedi che tu sei in grado di sciogliere quello che io non so. No, no, non sono in grado, l'ha scritto lei dopo. Ah, eh, vedi, io l'ho letto, letto più tardi. Grazie, comunque. Ecco le domande. Allora le riassumo per chi magari non legge, ma solo ascolta. La prima, come ha scelto le città? Quali sono i criteri di comparizione utilizzati? La seconda, non tutti i gruppi presenti nella città sono stranieri, come per esempio gli ebrei, ma anche greci, armeni, talvolta protestanti. Che differenza c'è tra questi diversi gruppi che abitano la città? E la terza, e lei parla spesso di differenze religiose e ibridità. Ha individuato pratiche religiose condivise? E grazie a Cristiana Facchini che si è firmata. Grazie. Allora, grazie mille per le domande. Uh, per le città, io ho scelto le città... Uh, prendendo uh, una rotta marittima, uh, Route è proprio il nome del mio progetto, è, è proprio Mediterranean Route, e io ho scelto questa rotta che è quella che è eh, percorsa da eh, joseph Piton de Tournefort, che è questo viaggiatore che io amo molto, per ritornare eh, dal suo secondo viaggio in Levante eh, in Francia. Quindi quando eh, Joseph-Pitton de Tournefort torna indietro in Francia, passa proprio per le mie città, ovvero Smirne, eh, Valletta, Livorno e Marsiglia, fa queste quattro eh, fermate. E ovviamente parlando di viaggiatori eh, e cercando eh, di... Eh, appunto soprattutto di, mettere, eh, di, di concentrarmi proprio su questo all'inizio, eh, avevo deciso appunto, di scegliere una rotta che veniva eh, praticata dai eh, viaggiatori. Mm. Perché anche queste città? Perché il mio interesse ovviamente era eh, comparare diversi spazi urbani eh, che avessero un determinato, eh, che avessero differenti amministrazioni eh, politiche, quindi Uh, l'impero ottomano, um, l'ordine dei cavalieri di, di San Giovanni, uh, il Granducato di Toscana e il Regno di Francia, quindi molto differenti e vedere un po' come la diversità veniva gestita nei diversi uh, stati. Quindi mh, da un lato c'è l'elemento diciamo, di suggestione, i, il viaggiatore che torna a casa e quali siano le tappe del suo viaggio e dall'altro era anche questo, cioè la differenza reale. Non tutti i gruppi di presenza nelle città sono uh, stranieri, è giustissima, il, il mio punto però è questo, andando ad analizzare, eh, per esempio, gli ebrei sono stranieri eh, o gli armeni, sono stranieri, a beh, gli, armeni, gli ebrei è anche una questione un po' particolare a Valletta, però sono stranieri uh, a Valletta, ma non sono stranieri nell'impero ottomano. Uh, quindi uh, ho cercato un po' di considerare i gruppi uh, non che non siano eh, diciamo, parte della, della, della classe dirigente, del luogo in cui sono, eh, più che altro i gruppi non eterogenei, quei gruppi che si spostano, i gruppi che, sono, eh, che hanno le diaspore essenzialmente nei vari eh, spazi urbani. Quindi la mia idea era proprio quella, utilizzare più o meno gli stessi gruppi, che in certi luoghi sono stranieri, in altri luoghi non, non lo sono. Um, però l'idea un po' di fondo era quella di individuare come gruppi proprio coloro che hanno uh, pratiche, pratiche, culturali, pratiche, che altro, pratiche culturali, pratiche materiali e soprattutto anche religioni differenti, perché alla fine la grande questione è sempre quella religiosa in, in epoca uh, moderna, mm, più o meno, anche se in realtà anche questa è una cosa a cui discutere uh, abbastanza. Uh, per quanto riguarda differenze religiose e ibridità, sì, ci sono uh, moltissime pratiche religiose condivise, uh, soprattutto nell'Impero Ottomano questa cosa è estremamente uh, comune, um, soprattutto per gli europei che poi incominciano a uh, comportarsi: ecco, infatti, poi ho parlato anche dell'ivantinizzazione, come un gruppo, uh, un, un gruppo non endogamico, essenzialmente gli ebrei. I, gli europei si sposano al di fuori del, del, del gruppo degli europei che sono sul territorio, si sposano con donne greche, si sposano con donne eh, armene. Mm, oppure a Malta questi uomini, ho trovato, sono moltissimi soprattutto i greci che si sposano con donne maltesi e che mantengono in realtà il loro calendario, che mantengono le loro pratiche quotidiane, che hanno giorni di magro differenti rispetto ai, ai cristiani, ma poi in realtà... Cioè, la percezione generale che si ha, soprattutto nell'impero ottomano, è quella che eh, queste due cose non siano assolutamente in conflitto. Cioè, avere origini, eh, essere, me, essere parte di una famiglia eh, in cui il padre è ortodosso e la madre cattolica o viceversa, non è assolutamente percepito come mh, una questione problematica. Uh, e questo lo dice, ad esempio, molto bene Bernard Heberger uh, quando parla appunto delle, delle, lui parla delle comunità. Delle, Uh, Delle uh, comunità di cristiani orientali, quindi copti, uh, parla soprattutto di Aleppo, però questa cosa si ritrova moltissimo anche in altri spazi mediterranei, soprattutto a Smirne. Uh, a Smirne cioè, ci sono questi ebrei, questi europei che sono cresciuti da madri ortodosse, uh, che sono battezzati in una chiesa cattolica, ma che seguono le festività della madre, seguono le pratiche religiose della madre. Quindi, cioè l'ibridizzazione è reale, ci sono moltissime pratiche condivise. Grazie, le prossime due domande, io sempre le leggo per chi non vedesse la chat, arrivano da Silvia Davitte, spero di accentare bene il cognome. Che cosa intende per città plurali e non cosmopolite? I matrimoni misti non possono essere l'unità un di misura? Allora, grazie mille, questa è una questione a cui non ho eh, eh, ha risposto moltissima eh, letteratura. Secondo, eh, in realtà la, per il periodo in cui io studio non si può ancora parlare di eh, città cosmopolite, secondo eh, la maggior parte degli storici, eh, la città, di città cosmopolite si può iniziare a parlare, diciamo, per la metà dell'Ottocento, um, città plurale, perché eh, secondo... Eh, Uh, questi, uh, questo, questo, questa chiave di lettura, in realtà, uh, il cosmopolitismo esprimerebbe uh, la volontà uh, per un'identità di una classe dirigente elitaria che appunto viene originata dai matrimoni uh, misti. Uh, parlo di città plurali e questo termine viene utilizzato. Uh, Molto efficacemente da uh, Marie Carmen Smirnelis, quando parla appunto di Smirne: proprio perché i, uh, i, le, le, le divisioni tra i vari gruppi sono ancora, uh, almeno per la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, sono ancora evidenti e sono ancora, diciamo, uh, ancora necessarie, appunto proprio per la negoziazione che avviene tra i diversi gruppi. Uh, I matrimoni misti sono appunto quello che poi genererà una classe cosmopolita. Uh, però uh, allo stato attuale eh, per, per quanto almeno riguarda la periodizzazione che io ho scelto non si può ancora parlare eh, di cosmopolitismo um, non mi ricordo chi un attimo adesso ci devo pensare uh, un attimo perché almeno questo è mm, uh, mm, cosa Scusate, volevo dare una, un riferimento uh, allora. Ecco, eh, c'è un articolo molto bello eh, non mi veniva del, di, di che anno, del 2012 di Giacaria, uh, in cui eh, viene appunto uh, sottolineato, uh, si, si, si viene evidenziato come il cosmopolitismo è elitista in formulazione e contenuto. E uh, quindi uh, si è, è più riferibile a, ad un periodo uh, ecco, uh, successivo a quello. Che, che io eh, studio ed è un, un articolo molto bello questo proprio di Giacaria, se volete ve lo eh, segnalo e appunto non è ancora il momento per. Brodel dice ad esempio che eh, chiama queste città cosmopolite in realtà poi dice che non sono proprio cosmopolite che non rappresentano un po' il, lo spazio mediterraneo per sé Uh, quindi le chiamo, le, le chiamo plurali perché per il mio periodo ecco, sono più plurali, non sono ancora cosmopolite. Ecco. Silvia, ringrazio. Sì, se poi vuoi mettere gli estremi sulla chat dell'articolo va benissimo. Nell'attesa di vedere se arrivano altre domande, te ne faccio una io che avevo, mi ero segnato, ma no, non te l'ho fatta prima per non, per non esagerare, eh, ma visto che il tempo c'è. Eh, Ci hai raccontato di, di città che vivono anche attorno a, a luoghi pubblici, no? eh, mi immagino soprattutto la vita che gravita attorno a un sistema di taverne. Mi chiedo quanto violenza c'è in, in questo tipo di vita, se ne, se ne hai traccia? Cioè la, la taverna è un luogo di grande violenza, non lo è? Ci viene raccontato come tale oppure no? Allora, uh, nella, letteratura, nella letteratura di viaggio, soprattutto per quanto riguarda uh, Smirne, no, non viene raccontata come un luogo di violenza. Viene raccontata come un luogo in cui uh, ci si incontra, si balla, per esempio uh, ci sono moltissime... Uh, moltissimi eh, riferimenti al fatto che si suoni e si balli alla, alla turca, alla greca, eccetera, eccetera, nelle taverne, um, ma no, non, non, viene, non viene visto come un luogo di violenza. Uh, nella, nella, oh, qui, scusa, nelle... Mh, nei documenti d'archivio invece sì, la taverna è un luogo estremamente violento, dove si bestemmia, dove si arriva alle mani, Nel, negli avvisi da Malta uh, si parla moltissimo di incidenti scoppiati in taverna che sono finiti a coltellate, no, la taverna è un luogo pericoloso, non è solo un luogo di condivisione, ecco. è un luogo dove eh, soprattutto mi si viene molto spesso alle mani, è un luogo dove... c'è cioè, una mascolinità spesso esasperata e anche un po' esplosiva diciamo. grazie Allora, di altre domande eh, sì, ecco l'arrivata quando si reca in una di queste città chiede Gianmarco Gastone nota ancora tracce di queste pluralità nonostante le ferite e i cambiamenti geopolitici del, del Novecento sicuramente a Marsiglia sì è forse è la città eh... Smirne, purtroppo, Smirne, la, per moltissimo tempo non sono voluta andare a Smirne. Um, la, la, riguardo proprio uh, Smirne, uh, perché Smirne è una città molto particolare. Nel '22 c'è stato questo Great Fire of Smyrna, uh, che ha distrutto la città, c'è stato poi lo, lo, lo scambio delle popolazioni con il Trattato di Losanna. Uh, Smirne è una città che si è trovata ad essere stravolta era una città uh, veramente differente veramente um, unica forse l'avevo anche abbastanza romanticizzata Smirne non è più così anche se in realtà rimane sempre una città diversa in Turchia Smirne e Istanbul sono le città uh, che rimangono diverse in Turchia per me ancora adesso che hanno un, una, un pluralismo, un cosmopolitismo oramai che, che non, non potrà mai scomparire del tutto. Uh, per me però la città che in realtà è la più, diciamo, rimane ad essere la più multiculturale, la più città di migranti è Marsiglia, sicuramente. Sicuramente anche perché la, la, la, la, la, ieri proprio ho partecipato ad, una, mh, ad un web, webinar proprio eh, su, su Marsiglia, in epoca comunque contemporanea, Marsiglia è sempre stata una città di migrazione e è una città estremamente difficile e la migrazione per me è l'anima stessa di Marsiglia, cosa che per me si vede molto di meno ad esempio a Livorno, nonostante a Livorno vabbè, per me non sia una, una, un luogo comune che Livorno sia una città molto aperta, Livorno è una città molto aperta e per me questo è proprio un l'ascito di quello che è stata, di come è nata Livorno, però al di là di tutto la città per me che più incarna ancora adesso una città di migrazione è proprio Marsiglia. Gianmarco ringrazia della, della risposta. Se, se non ci sono altre eh, domande, io pian pianino mi avvio alla, alla conclusione, pian pianino perché così se... eccolo. Allora, mille grazie Luca Castiglioni, mille grazie per la affascinante presentazione. Una domanda sullo spazio dell'Egeo. La società della Rodi dei Cavalieri e quella di Malta condividono molti aspetti, dalla medesima amministrazione cavalleresca all'intreccio marittimo e sociale, un collegamento che è emerso nei suoi studi. Sulla lunga durata, invece, l'essere della microasia in Grecia era un dato identitario molto importante. Lei ha la percezione che il legame delle comunità diasporiche come il ricordo del Levante sia ancora, sia ancora immagino, vivo, attuale o, o ci sia ancora. Importante, sì, ancora importante. Poi ci, scusa per il foto finish, no, ma non è foto finish, perché ancora, siamo ancora pienamente nei tempi, nulla da scusare. Immagino però che posso. Eh, intrattenervi un po' per dare a Viviana il tempo di leggere con calma questa domanda eh, che, che immagino non, non semplicissima che quindi ci sia la necessità allora, di una. Ecco, vedi come parlando ho riempito i vuoti a te. <ride> allora, grazie per la domanda. La società di Rodi dei Cavalli, allora sì, ci sono degli elementi in comune, più che altro la questione è il... La, la, la, la, un po' il mito che c'è anche a Malta di Rodi, e che resta negli anni, uh, i cavalieri non vogliono andare via da Rodi um, e moltissimi eh, greci se ne vanno via con i cavalieri uh, e sono poi il nucleo, uh, il nucleo della, della perché i, i greci che sono uh, che sono a Malta um, moltissimi di loro appunto arrivano sono 5.000 che partono con i cavalieri e si spostano a Rodi. C'era stato quindi un'integrazione un diciamo. eh, Rodi era, era, è, sta è stata per, eh, per un lunghissimo periodo anche dopo il trasferimento a Malta la patria perduta dei cavalieri eh, i greci che si trasferiscono prendono ad esempio un nome molto comune a Malta è Grier, appunto hanno la loro chiesa c'è un riferimento costante a Rodi eh, che rimane per moltissimi anni eh, all'interno della società maltese Uh, per quanto riguarda uh, altri aspetti della, della, della rodi medievale, della rodi dei cavalieri, uh, devo essere sincera, non sono molto ferrata, più che altro è uh, questa, questo legame che i cavalieri continuano ad avere con rodi e questo, questo desiderio di seguire i cavalieri che hanno moltissimi greci appunto, che poi si trasferiscono a um, Malta. Non ho capito l'essere della, della microasia in Grecia è un dato identitario, uh, cioè il fatto che i greci siano, uh, siano presenti in, in Asia Minore? Aspettiamo, arriverà sicuramente una risposta via chat, noi ci crediamo. Intanto che intanto che si digita la risposta a questa domanda sulla definizione di microasia in Grecia stavo pensando che ci manca un po' l'essere concretamente insieme al tavolo, Quindi eh, volevo lanciare l'idea ai miei amici e colleghi dell'ISI che quando torneremo intorno al tavolo dobbiamo Aha, togliere okay. la regola analcolica, quindi <ride> secondo me la prossima volta una bottiglia di vino anche ce la, ce la mettiamo sulla tavola ovale, ma è arrivata la precisazione. Allora, grazie mille, su questo sono preparatissima, eh, in quanto io ho vissuto 5 anni in Grecia e sono anche sposata con un greco, quindi eh, sì, ovviamente sì. Uh, C'è un'incredibile un nostalgia che... Uh, appunto le uh, Asmir, sì, ne ha no, raglio un'altra cosa uh, in generale c'è questo grande uh, soprattutto uh, i profughi prosfich noti, le comunità di profughi sono molto hanno moltissimo questa, uh, questa loro uh, identità che loro sì vengono da uh, vengono da, dall'Asia minore non vengono non sono dei, dei Purtroppo, dei pescatori o dei pastori come gli altri greci che sono andati ad Atene, loro hanno una cultura culinaria differente, loro hanno eh, un modo di suonare la musica differente, no, c'è moltissima questa cosa. Ed è una cosa estremamente interessante, eh, esattamente, con la musica rebetica. Eh, nel 7 eh, eh, e l'8 otto di ottobre eh, ho ottenuto online questo, uh, questo uh, fantastico, scusate, è stato un po' una, una, per me è stata un, un una, una cosa un po' deprimente perché ho dovuto ridurre questo mio final uh, Marie Curie workshop da, uh, dal vivo, l'ho dovuto ridurre online, però non è uscito, una cosa, anzi è stata una cosa estremamente interessante ed era uno di, di coloro che ha parlato, uno dei miei speakers, è, uh, Costisco Zinas, non so se... Mh, mi può interessare, lui ha proprio studiato uh, la, la, la musica rebetica e l'utilizzo delle droghe da parte dei profughi e, e da come questa cosa fosse eh, prima percepita come, cioè i profughi che arrivano dall'Asia minore prima fossero percepiti come degli stranieri, uh, dei, delle persone poco affidabili, eccetera, eccetera, mentre invece con il tempo e con il passare delle generazioni si è creata questa uh, uh, perifania, questa, questo orgoglio di essere appunto, Dell'Asia Minore e di essere culturalmente superiori ai greci delle isole, ai greci del, dell'entroterra. Dell ecco. Quindi, sì, sicuramente c'è. Prossima domanda che arriva da Gaetano Marco Lattronico, che ringrazia, mentre anche Luca ringrazia per la risposta, del Rebetico Già hai detto. Già Arriviamo alla domanda. È possibile, secondo lei, una comparazione tra i movimenti diasporici presenti all'interno del Mediterraneo e quelli presenti nell'Atlantico in età moderna? Nel caso tu lo sappia... Non lo so, mi gioco la carta. Ci sono degli studi. L Aiuto a casa. No. Ci sono degli studi. Non lo so, assolutamente non lo so. Mi dispiace. Eh, anche perché in realtà... Eh, Ecco, questa è una delle, delle, delle cose che ecco, mi, mi hanno sempre trovato abbastanza impreparata. Uh, no, però magari, non lo so se qualcuno ha delle informazioni al riguardo, cedo volentieri la parola. Lasciamo la... il momento per chi abbia informazioni al riguardo. Eh, se non ci sono informazioni al riguardo, ricordiamo che... Le domande sono, senza risposta sono opportunità di ricerca. Sì, anzi, estremamente, i movimenti diasporici dell'Atlantico, questa era anche un po' l'idea che io avevo quando, quando sei venuto anche tu Claudio, nell'University of Maryland, se c'era la possibilità insomma, di identificare alcuni eh, movimenti di stranieri paralleli nell'Atlantico, ma anche lì poi ci siamo concentrati più su altre cose, quindi no. Ci viene segnalato che ci sono gli studi, degli studi sulle diaspore ebraiche europee e atlantiche. Ok, grazie.